brevemente eh, visto che diciamo, nel mio precedente intervento ho fatto presente che questo è semplicemente un ordine del giorno più estensivo di quello già formulato e approvato, cioè l'ordine del giorno numero 2, prevedendo per tutti i privati le possibilità di esenzione appunto per eh, diciamo, il buon intento di facilitare insomma, eh, gli ausili a, alle disabilità insomma. penso che sia un buon intento e eh, che eh, questo poi eh, andrà tradotto sicuramente anche in una modifica del regolamento di occupazione del solo pubblico formulata magari con eh, la verifica anche dei dipartimenti competenti affinché sia eh, scritta in modo corretto ed efficace. Grazie.